Ah. Sapete? Oggi continuo a fare cose diverse dal solito. Invece della mia solita tazza di tè, mi sono fatta una bella tazza di cioccolato caldo. Ah, che profumino delizioso! Eh? Sbaglio o è la voce di Gia? Sì, è lei! Gia! Oh, Gia, fa attenzione, calmati! Dimmi che cosa è successo. Oh, Bear, ero di sopra in soffitta a giocare con i vestiti e... e... A un tratto, a un tratto... Calma, Gia, calma, riprendi fiato. Cosa? Inspira... <ride> Espira... <ride> oh, e e un brutto. Un mostro, dici? Ed ah. è entrato dalla finestra? Ah. Ehi, ehi, ehi, ehi, sì. Oh, ciao, cosa... Tatter! Ciao, Berma! Ma che cos'è questo fracasso? Io sono concentrato a guardare le figure di questo oh, libro! Oh, sai, Tatter, poco fa ho visto un mostro orribile! Aveva delle grandi ali marroni e poi aveva anche le orecchie a punta! Eh, eh. <ride> oh, ma andiamo, Gia! Beh. Grandi ali marroni, orecchie a punta, dici! Che, che, che cosa vuoi dire? <ride> Beh! Ti posso assicurare che qualunque topo ti direbbe che i mostri non esistono, Gia. Non è vero, Bear? Hai ragione, E Infatti, Gia, credo che tu abbia solo visto un pipistrello che è arrivato dal laghetto. Sì, esatto, un pipistrello. Uh. Cosa? Pipistrello? Hai detto? Sì, Tater. Cioè, quelli che, che, che volano di notte e fanno strani suoni? Ecco... sì. Ti saluto! Ma no, non c'è niente di cui avere paura hmm. credo che più tardi dovrò parlare un po' con lui ma adesso voglio andare su in soffitta a vedere che fa quel pipistrello scommetto che è spaventato tu Gia, vuoi venire con me? Eh. Oh, vuoi dire eh, eh, eh, eh, di sopra in soffitta? sì Eh, dov'è il pipistrello? sì Gia, davvero non c'è niente di cui aver paura loro sono animali come noi e sono anche molto simpatici Mm, capisco beh però in ogni caso preferisco aspettare quaggiù sai Beh, è meglio che tu vada da solo di sopra ad accertarti che sia tutto a posto come vuoi Gia ci vediamo tra un minuto venite